Ciao ragazzi, allora in questo video parleremo dell'hashtag cancelliamo la Corea e inoltre vi darò anche tutti gli aggiornamenti sul caso Wonji. Ciao ragazzi, e benvenuti su questo nuovo video. Allora, un nuovo video in cui vorrei parlare di alcune cose abbastanza sensibili. Che sono successe eh, nelle ultime settimane. Oggi parleremo principalmente della Corea e in particolare dell'hashtag che ha girato in queste settimane che è cancelliamo la Corea e non so se già avete sentito parlare di questa situazione ma che cosa è successo? Che nelle ultime settimane c'è una famosissima TikToker americano-filippina, è lei Bella Porsche, che in uno dei suoi recenti video TikTok ha fatto questo video in cui mostrava praticamente questo nuovo tattoo che si era fatta in cui c'era questa bandiera giapponese che per chi non lo sapesse Comunque magari se non conoscete la storia giapponese Questa bandiera non è il caso di utilizzarla Ci sono anche degli youtuber italiani Che usano questa bandiera Nelle loro thumbnail Io l'ho anche fatto notare Ma ovviamente quando fate notare qualcosa degli youtuber Molto spesso non accettano le critiche E vanno avanti per la loro strada Però il problema è che questa bandiera Era la bandiera che era usata comunque Durante l'occupazione giapponese in Corea Che non è che sia passato molto tempo da allora E ci sono delle persone che sono ancora vive e che hanno attraversato tutto quel periodo dell'occupazione. È un discorso complicato, se volete un video sui crimini di guerra del Giappone lo farò, però diciamo che è un argomento anche più grande di me, quindi in caso lo dovessi fare chiamerò qualche esperto, perché ovviamente è una situazione abbastanza complicata che non tutti eh, ne sono al corrente um, Ci sono anche delle persone che magari vivono in Corea Che ho sentito che hanno comunque delle visioni un po' distorte su questo argomento E anche dei giapponesi hanno delle visioni tutte loro di questa situazione Nemmeno io so esattamente come sono andate le cose Quindi se dovessi fare un video di questo genere andrei a chiamare un esperto In ogni caso dal momento che questa è una bandiera così sensibile L'ultima cosa che andrei a farmi è farmi un tatuaggio grosso così sul braccio, mi sembra un'idea piuttosto stupida, e in ogni caso la tiktoker ha subito chiesto scusa con questo tweet si scusa con i coreani perché sei mesi fa si è fatta questo tatuaggio in questo sole con 16 raggi all'epoca non ero a conoscenza della storia, ma quando me ne sono reso conto ho immediatamente scelto di um, coprire questo tatuaggio e farmi una seduta per poterlo rimuovere non so esattamente se l'abbia già rimosso o comunque è una cosa che sta facendo quindi ho apprezzato e penso che molti coreani e molte persone che hanno visto questo tatuaggio abbiano apprezzato il fatto che comunque si sia subito scusata che tra l'altro ragazzi non è da tutti fare una cazzata e scusarsi eh, perché devo dire che ci sono tanti personaggi del web che anche se gli fate notare delle cose se ne fregano perché non hanno rispetto per le altre culture, vedi la Sabri Gamer con un video passato, sinceramente io posso capire eh, che ci siano delle persone che non siano a conoscenza di questo fatto, della storia eccetera eccetera perché comunque la generazione più giovane ci Sta che non conosca la storia E che possa fare di questi errori L'importante è che se te li fanno notare Uno si scusa e la situazione Finisce lì, non, non è un grosso problema La storia poteva finire lì ma si sa che Con internet c'è sempre il coglione di turno Il troll che deve andare a rompere le scatole Che è andato a fare questi commenti dicendo che le filippine sono un paese povero e le persone filippine non hanno un'istruzione per questo motivo questa ragazza non era a conoscenza di questa cosa quando io dico se voi andate in Europa quante fiere del fumetto avete visto usare questa bandiera? La cosa che più mi fa incazzare è che le stesse persone quando vedono questa bandiera in Italia non dicono niente poi vengono in Giappone, aprono Google Map e vedono le svastiche per indicare i templi non sto qui a spiegarvi il discorso delle svastiche in realtà ci ho già fatto un video ma comunque quel simbolo ha tutt'altro significato per i buddisti se volete il video l'ho fatto qui però capite cioè è veramente un paradosso che queste persone non conoscono la cultura degli altri paesi e poi si offendono se gli altri paesi non conoscono la propria cultura a me questo sembra un comportamento non è ipocrita, secondo me, perché sono proprio stupido, è un comportamento ignorante che, secondo me, deve cambiare. In ogni caso, il fatto che questo coreano eh, sia intervenuto e abbia detto questa cosa sui filippini assieme a lui ci sono stati un sacco di altri coreani con commenti simili, perché si sa la deficienza si espande. Eh, ovviamente questo non riguarda tutti i coreani, per fortuna, ma solo una parte di persone frustrate che, come sapete, hanno la necessità di condividere col mondo la loro frustrazione. La cosa più brutta è che è iniziata questa specie di mm, scontro razzista sul web tra due culture diverse, da una parte i filippini e i coreani, e io veramente se ci sono state delle persone, vabbè io ho un target italiano quindi probabilmente non ci sarà ne quasi nessuno che eh, si è sentito coinvolto in questa situazione, però davvero se qualcuno si è sentito offeso per i commenti che sono stati fatti alla cultura comunque filippina o alla cultura coreana veramente mi scuso, fregatevene di quello che hanno detto queste persone, sono solo delle persone molto molto tristi Ci sono state anche un sacco di persone che hanno detto Sì ma i coreani hanno reagito in quel modo contro i filippini Diciamo perché eh, si sono sentiti offesi Perché è un topic molto sensibile E quindi si sono sentiti attaccati Però secondo me in una situazione del genere A prescindere dal contesto Non puoi attaccare un'altra cultura in quel modo Cioè un comportamento insensibile e generalizzare su un popolo È veramente un comportamento che nel 2020 non dovrebbe esserci specie con tutto quello che sta succedendo quest'anno la cosa bruttissima comunque è che praticamente questa hashtag di Cancelliamo la Corea è andata subito in trending su Twitter e praticamente sono iniziato a girare questi tweet come noi filippini siamo belli non abbiamo bisogno di essere fatti di plastica riferendosi comunque al fatto che in Corea tanti fanno uso di chirurgia estetica e poi tutti questi discorsi del fatto che i filippini sono belli che hanno vinto più volte i concorsi di bellezza Miss Universe parte che veramente cioè, la bellezza è soggettiva ho fatto mille video su questo argomento quindi non, non capisco perché ancora tirar fuori questo discorso una cosa brutta da vedere cioè davvero vedere comunque due popoli scontrarsi così sul web è, a me ha fatto veramente male vederlo e come me ci sono stati anche molti coreani che hanno reagito come me e si sono sentiti molto dispiaciuti da quello che stesse succedendo e sono sicuro che ci saranno un sacco di filippini che si sono sentiti allo stesso modo ovviamente i coreani si sono eh, veramente scusati per il fatto che alcuni elementi Abbiano fatto quei commenti uh, nei confronti dei filippini, chiamandoli anche scimmie, ineducati, sporchi, brutti, veramente sono state veramente una serie di commenti bruttissimi che non stanno né in cielo né in terra e che non definiscono in alcun modo la cultura filippina. In realtà io non ero a conoscenza di tutta questa situazione finché non sono iniziata ad arrivare dei commenti sotto il video, um, quello là di a caso, che faceva finta di essere um, diciamo un coreano per Milano sul canale in inglese. Questo video ha fatto 700.000 visite e di ultimo aveva ricominciato a fare visite E tutte queste visite arrivavano dal fatto che comunque c'erano queste persone che lo volevano attaccare per il fatto che sia coreano Io ho cancellato questi commenti perché sinceramente non voglio persone razziste che guardano i miei video Se eh, siete delle persone così disiscrivetevi subito da questo canale Non fa per voi questo canale perché tratto proprio completamente altri argomenti E quello che dirò sarà contro la vostra etica La cosa più brutta secondo me è che il tutto è iniziato praticamente da questo Tatuaggio che era stato considerato insensibile e da alcuni come un comportamento razzista o ignorante, al migliore dei casi, però è bruttissimo come da un tatuaggio del genere sia iniziata questo scontro in cui ha visto veramente i filippini contro i coreani su Twitter, che è stato veramente brutto e triste. Comunque ci sono state delle persone che su Twitter se ne sono rese conto e hanno detto che secondo loro bisogna comunque trovare eh, la pace e cercare di essere uniti perché alla fine secondo me l'umanità se vuole andare avanti deve fare proprio questo. In ogni caso il secondo topic che vorrei trattare è il caso di Woojin che se vi ricordate avevo già fatto un video una settimana e mezzo fa e quindi se volete un recap della storia potete andare lì se no ve la spiego qui in modo molto rapido praticamente c'era stato questo componente che era in una band... Eh, Abbastanza famosa, non famosissima, però comunque che sta diventando sempre più famosa coreana poi però lui ha, ha lasciato il gruppo e di recente sono state le persone su Twitter una o due che hanno detto di essere state molestate da lui in un bar una cosa che mi sono accorto, tra l'altro l'ho scoperto anche grazie al canale di Grace che ne ha parlato è il fatto che comunque questa notizia è stata comunque diffusa soprattutto sui media stranieri, anche in Italia in realtà c'erano degli articoli che parlavano di questa notizia e Grace appunto diceva che cercando questo argomento comunque in coreano non riusciva a trovare nessuna informazione al riguardo. Quindi potete capire come tutto questo fatto non è diciamo una notizia, non è un argomento che fa parlare i coreani. Uno dei motivi potrebbe essere il fatto che comunque questa persona che accusava comunque Woojin di fare determinate cose su Twitter non è coreana e comunque ha diffuso questa informazione in inglese. O magari il fatto che queste informazioni che sono state diffuse non sono vere e un altro dei fatti che comunque ne avevo già parlato anche nell'altro video era il fatto che comunque tanti dicevano che questa compagnia, l'azienda comunque di Wujin fosse finta dal momento che nessuno ne aveva mai sentito parlare prima d'ora però in realtà dovete sapere che molti artisti non è una cosa così strana che si fanno la loro compagnia e anche il fatto che il logo di questa azienda, agenzia comunque fosse così simile a quello di altre agenzie molti hanno detto che è stato copiato in realtà molte agenzie copiano i loghi di altre aziende quindi ok non è una cosa di cui andarne orgogliosi però tutto ciò non significa che l'azienda deve essere per forza falsa anche perché se voi andate a cercare questa azienda in coreano comunque compare e è stata registrata a luglio quindi prima ancora che queste accuse si diffondessero su twitter la notizia di cui volevo parlare l'aggiornamento che avevo su questo caso il fatto comunque di Woojin che c'era questa foto che nessuno aveva mai visto prima sembrava e c'erano delle foto comunque di alcuni drink in un bar tuttavia la gente è riuscita a scoprire che quella foto in realtà era stata presa da un altro sito e non aveva nessun collegamento con Woojin e anche la foto di Woo Jin non era una foto inedita che nessuno aveva mai visto ma una foto che era già stata usata in un altro post Mi potete capire come ci sono state un sacco di persone che hanno smesso di credere a queste ragazze, alle accuse che erano state fatte a Woo Jin E hanno iniziato a pensare che tutto ciò fosse una storia inventata Se queste storie sono vere su queste ragazze, secondo me queste ragazze dovrebbero cercare di farsi coraggio e farsi avanti e parlare con la polizia Perché altrimenti sulla base delle prove che abbiamo finora tutto ciò sembra molto sospetto e diciamo basare delle accuse su dei tweet anonimi non sono abbastanza per incriminare Wujin, non lo so sinceramente io sono molto confuso da tutta questa storia non salterei subito a conclusioni non, non direi né che le vittime sicuramente hanno detto qualcosa di falso né che Wujin sia al 100% colpevole io non so da che parte stare in questo momento non so se poter credere a Wujin e pensare che sia completamente innocente o che non lo sia perché comunque ci sono state un sacco di Cose che sono emerse e che comunque mi hanno fatto un po' dubitare da, da entrambi i lati di questa situazione Quindi non lo so ragazzi, questi erano i topic di oggi Vorrei sapere la vostra opinione e che cosa ne pensate al riguardo di tutta questa faccenda Io vi mando un grande saluto e noi ci vediamo al prossimo video Ciao! Mi raccomando lasciate un mi piace